Tipo. Eh, come, come dirtelo? Se ti levi da. da.. dalla minchia. <ride> ma non rompere il cazzo. Levati dalla minchia. Ti sti svogliatamente. Non metti mai niente. Che posso tirare? Attenzione. Minchia! Hai fatto la capovolta. Minchia, hai visto. Vai, tetta. Vai, braccio vai disagiato mentale Uh! minchia che freddo siete coglioni voi ti ho fatto il giro zio pera lo so lo so sbagliatissimo dieci frustate Oh, fare sgumare vai toto aspetta aspetta aspetta no rifallo rifaccio? Sì! perché? perché non stavo filmando no rifai subito rifaccio? eh! subito perché? perché non è venuto a me no no porco due no perché un punto ehi tac! ehi tac! ehi tac! ehi tac! Voglio vederla morta, infatti Ma oh, che non ti aspetto, io filmo, eh Cartella è durissima Mortissimo Uh, io lo vedo, io lo vedo che palle, potrei farlo un po' più profondo Aspetta. Ma si vede il taglio? Sì, mi chiede, non è così No, vuoi un po'? Non è osso? Secondo me sì Guarda che è l'osso quello, eh Sì Guarda che è profondissimo Sì, faglielo vedere Non che è osso È osso quello, sì, eh Sì, dai, è bianco <ride> Vomito su taglio ah. Ma sì, ma cosa preso pronto?